ho tre domande da fare una la rivolgo al Presidente della Repubblica sperando che mi ascolti lei è il garante della Costituzione come intende fronteggiare questo stato di emergenza come intende trattare i suicidi di Stato? Questa è una risposta che non avremo mai se non lottiamo, se non ci uniamo tutti insieme. Stamattina siamo qui in Piazza del Popolo dove una, una frattura è nata immediatamente perché dal palco stanno parlando sindacati e associazioni di categoria ma sono in netta rottura con le partite IVA perché le partite IVA vogliono fatti e vogliono certezze vogliono garanzie, stamattina mi sembra o perlomeno appare così che si voglia politicizzare la cosa, loro non ci stanno, loro hanno bisogno di garanzie certe e non più di chiacchiere, questo è lo slogan che stavano urlando fino a pochi minuti fa, garanzie certe e basta chiacchiere. Voi continuate a seguire il servizio per Napoli News Magazine e Sinaps News Sergio Angrizzano Roma. Questa immagine che stiamo eh, riproducendo è l'esatta trasposizione della spaccatura fra le organizzazioni sindacali e chi spontaneamente è partito da diverse parti d'Italia, in gran parte dal meridione, ma in, in modo particolare da Napoli c'è una grossa... Cioè una grossa rappresentanza cioè una grossa rappresentanza di ristoratori e di operatori commerciali napoletani Lo sai che significa piano economico finanziario di cittadinanze non dà nessun reddito, reddito al popolo noi paghiamo le tasse per mantenere gli studenti la scuola, tutto Facci lavorare, non devo lavorare solo chi il McDonald's del supermercato che fa secondo te non... la vergogna più grande, lo sai qual è? Che io, vicino a che avevo la... detto tutti questi che oggi hanno le palle di venire qua a protestare. Cosa ti spinge oggi a essere qui in piazza del Popolo a manifestare? Qual è il problema principale che vi sta colpendo? Beh, noi siamo stati completamente messi da parte da questa situazione, siamo stati considerati come eh, diciamo, la valvola di sfogo della politica e del sociale, siamo stati additati come essere degli untori e allo stesso momento ci, vengono, ci viene richiesto di eh, rispettare gli oneri e gli obblighi che abbiamo dal punto di vista fiscale e degli impegni, degli affitti. Lo Stato è completamente assente, ci sentiamo sfruttati anche in questa situazione di disperazione, e chiediamo attenzione, chiediamo aiuto, chiediamo che le persone capiscano che, siamo delle, che viviamo. Qual è la sua attività? Io lavoro in una birreria, sono gestore di una birreria insieme a mia moglie, attività conduzione familiare, avevamo un dipendente, questo dipendente non c'è, con noi perché abbiamo dovuto mandarlo via, quindi tanti progetti e ci ritroviamo soli. Dove si trova la sua attività? Pescara, Pescara in centro. Siamo stanchi, ragazzi credetemi, io sono un padre di famiglia. Qual è il motivo del dissenso? Il nostro motivo è unico, perché noi siamo in... Nel franco, siamo più sotto del franco. Purtroppo il governo non ci aiuta, il governo ci sta massacrando perché non sappiamo se combattere il covid, combattere il governo o combattere la sanitaria perché sono tre cose da combattere: governo e tutte queste cose. Ma noi vogliamo essere a conoscenza. Vogliamo? Vogliamo chiusi? o stiamo chiusi. Ci togliamo tutti subito immediatamente. Gas, acqua e luce che noi paghiamo. Tutte le utenze, bisogna spostarle: i piccioni, le potenze e dove ci vanno E poi ricominciamo a aprire a scaglioni come vogliono loro. Ma senza questo come facciamo noi? Le utenze ci chiudete e noi le paghiamo tre fronti, tre fronti importanti, diceva il suo collega Tre fronti importanti, qual è la prima domanda, la prima istanza da fare ai rappresentanti del governo che fra poco dovrebbero venire qui sul palco? Allora, le, tutte le, le, quelle che ha detto il mio cognato, le utenze, tutte dobbiamo stare aperte che non ce la facciamo più non possiamo andare più avanti, stiamo perdendo la dignità con i nostri operai, con i nostri figli, con le nostre moglie, non ce la facciamo più. Un virus che cammina a fasce orario probabilmente perché dalle 8 alle 18 si sta aperto e dalle 18 in poi bisogna chiudere, è normale secondo lei? Allora, secondo me è un'anomalia che si vede solo nella nostra città. La nostra città ha bisogno di ben altro, è una città proiettata verso il turismo, e verso la Apertura, non verso la chiusura. Noi abbiamo bisogno di calore e calore ci viene dato dalla nostra clientela per sostenere le nostre famiglie, i nostri, diritti, i nostri diritti. Noi abbiamo bisogno di uno Stato, quello che non è presente in questo momento. Sostegno per le imprese non ci sta. Quel poco che ci danno l'elemosina è frutto di un contentino che non. Non abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di diritti e di cose precise. La pina doveva essere piena, doveva essere piena. Abbiamo speso i soldi, abbiamo fatto i debiti per venire qua a Roma stamattina perché non abbiamo più niente. Non abbiamo, non abbiamo più niente siamo andati in povertà per questo governo in merda che c'era e che ci sta messo. Cosa oh, chiedete? Ammazza secca a questo governo. No, Questo governo si deve prendere cura del proprio popolo, lo deve fare assolutamente. Deve ripristinare l'equità sociale, deve garantire la dignità e il diritto al lavoro, ma soprattutto deve trattare anche anche le partite ive cessate, lo stato di emergenza e i familiari di coloro che si sono tolti la vita. Un piano di rilancio, un piano di emergenza e soprattutto una risposta onesta a noi popolo. Questo grande reset di cui tanto parlate, questo spostare l'economia, manipolare le menti delle persone, dove volete arrivare? Perché possiamo fare una trattativa, ma non vogliamo essere schiavi felici accontentandoci di un reddito di emergenza. Beh, la problematica, la problematica sostanzialmente del, del noleggio in questo momento è che noi siamo chiusi da 260 giorni. Le nostre, le nostre partite IVA sono state le ultime, le prime a chiudere, le ultime a riaprire ed ora, tuttora, raccontiamo 260 giorni di chiusura. Il mondo del gioco ha un problema, un problema importante e purtroppo ci troviamo nella condizione che abbiamo più di 150.000 famiglie che in questo momento stanno boccheggiando e se andiamo avanti anche solo di un mese io penso che un buon 30% non riuscirà ad aprire, noi non abbiamo bisogno di soldi, visto e considerato che non abbiamo avuto nessun focolaio in nessuna delle nostre aziende, in nessuna delle nostre agenzie, vorremmo Far capire al governo che forse non siamo noi il problema e vogliamo solo riaprire, non vogliamo i ristori, vogliamo la dignità del lavoro per cui abbiamo investito sino ad oggi. Sento un gruppo di commercianti di Salerno e rappresento la C&I. No? Comunque mh, oggi siamo qui eh, per rappresentare il nostro dissenso, un dissenso che nasce da una paura, da una paura per un futuro che praticamente non ci potrebbe essere più, perché questo governo che ci sta rimandando di giorno in giorno, una riapertura, e dico nello specifico il settore del, del beverage, ovvero della somministrazione, oggi è in ginocchio. Vogliamo un'equiparazione, una, una sorta di... Quante aziende rappresenta? Eh, nel Salernitano circa 500 aziende. Numero degli addetti? Beh... Eh... A detti personali miei saranno 70-80 persone. Stiamo parlando di un numero corposo rispetto ai 500 iscritti? Sì, praticamente abbiamo una miriade di persone che oggi vivono in uno stato confusionale, anche gli stessi dipendenti che non vedono un futuro. Chi sta cercando di arrangiarsi alla meglio, però purtroppo anche per loro è diciamo, nera la situazione. Emilio, ho visto che c'è comunque una frattura fra i vari gruppi, una frattura animata non da, un, da una rabbia ma da un disagio che si percepisce. No, il problema nostro è che noi abbiamo ancora le cicatrici aperte che sanguinano, che ci ha fatto lo Stato e invece l'Italia continua a vivere, il menefreghismo ha creato il lockdown, cioè non se ne fottono di noi ma non lo Stato, i nostri concittadini, ha cioè supermercati, le fabbrica che non se ne fottono un cazzo dicendo che ce ne frega noi stiamo guadagnando che possono morire i ristoratori e non è giusto Emilio scusami qual è la prima richiesta che tu faresti al governo se avessi davanti io, io la mia libertà io ho lavorato 57 anni per essere libero nessuno sta all'altezza di chiudermi io non sono uno scemo e non mi faccio passare la mosca per il naso, a me tu non sei all'altezza di chiudermi dentro, io voglio la mia libertà, poi i soldi arrivano. non la... Vuoi solo lavorare sostanzialmente? Voglio lavorare, voglio il mio lavoro.